Oggi parliamo di un caso italiano di successo nell'evoluzione del contact center ad una logica di servizio attraverso la trasformazione digitale e l'adozione del cloud. È il caso di Aeroporti di Roma, la società che gestisce e sviluppa gli scali romani Fiumicino e Ciampino assolvendo a tutte le attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Nel 2019 il sistema aeroportuale e Aeroporti di Roma ha registrato ben 49.400.000 passeggeri e raggiunto più di 240 destinazioni nel mondo, grazie alla collaborazione con oltre 100 compagnie aeree operanti all'interno dei propri scali. Il volume complessivo di chiamate gestite dal contact center è pari a circa 240.000 all'anno. Aeroporti di Roma, che garantisce l'eccellenza dei servizi erogati distinguendosi per qualità e sicurezza, ritiene che l'insourcing del contact center costituisca il passaggio chiave per evolvere e implementare la gestione e l'erogazione dei servizi informativi e delle attività correlate. Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, Aeroporti di Roma dà avvio al progetto di internalizzazione dei servizi del contact center che opera su due fronti. La linea operativa, per i servizi informativi ai passeggeri, e quella manutentiva, per le segnalazioni relative agli impianti all'interno dello scalo. Allineare i due fronti, operativo e manutentivo, ha per Aeroporti di Roma rilevanza strategica. L'azienda punta su una soluzione affidabile e leader di mercato, puramente cloud, erogabile nel minor tempo possibile, che garantisca la collaborazione con i migliori partner tecnologici operanti sul territorio italiano. La scelta di Aeroporti di Roma è Genesis. Aeroporti di Roma ha ben chiaro il valore della partnership nel lungo e impegnativo percorso di digital transformation per una realtà dinamica e complessa come quella aeroportuale. Sul fronte della informativa ai passeggeri, la tecnologia di Genesis Cloud offre plurime possibilità di risposta alla chiamata. L'inoltro di chiamata, l'attesa, la deviazione, l'unione di più chiamate, mediante l'integrazione con tutti i sistemi informativi interni. Il sistema effettua le operazioni in background per reperire in breve tempo le informazioni necessarie, riducendo al minimo l'attesa del cliente. In caso di picco nel flusso di chiamate, il chiamante può scegliere se essere richiamato oppure attendere in linea. Anche grazie a questo, sin dalle prime giornate di emergenza Covid, è stato possibile per aeroporti di Roma gestire le richiamate in media entro 20 minuti. Sul fronte manutentivo, il sistema Genesis Cloud permette di sfruttare la competenza degli operatori telefonici, che ricoprono già qualifiche tecniche specializzate in aeroporti di Roma e conoscono l'intero tessuto impiantistico aeroportuale, nonché la sua geografia altrettanto complessa e articolata. Mediante una web app fornita a tutto il personale del gruppo, si è resa possibile l'apertura delle segnalazioni in piena autonomia, attraverso una navigazione molto facilitata o mediante la scansione di QR code che garantisce la più corretta segnalazione guasti degli impianti. Il maggior beneficio del passaggio a Genesis Cloud è l'aumento della qualità del servizio. Analisi immediata della segnalazione già in fase di chiamata Significativa scrematura delle chiamate, abbattimento dei tempi sia in fase di gestione, per la corretta veicolazione della richiesta al presidio, sia in fase di esecuzione, per la disponibilità di una diagnosi preventiva più accurata e di riferimenti geografici altrettanto precisi. Aeroporti di Roma ha implementato la soluzione Genesis Cloud con un system integrator già partner di Genesis e fortemente riconosciuto sul mercato. Comap la partnership con COMAP è stata fondamentale per l'integrazione della piattaforma cloud con l'operatività e l'architettura aeroportuali, nonché per l'interconnessione con i sistemi interni di telefonia. La rilevanza del ruolo di COMAP in fase progettuale è pari a quella di tutoring nell'utilizzo progressivo della piattaforma per conseguire l'ulteriore customizzazione del sistema sfruttando le potenzialità tecnologiche di Genesis Cloud per tracciare la governance dei processi e fornire supporto in termini di operation. Genesis Cloud è la soluzione di contact center all-in-one che coniuga la migliore tecnologia con l'ingegno umano per evolvere e implementare la gestione e l'erogazione dei servizi informativi.